Signori, buongiorno, vi ringraziamo di questa magnifica manifestazione organizzata da Bruno Mancini e da Roberta Panizza. Sono felice di stare con voi, io sono Angela Maria Liberi, Presidente delegata di Ischia Italia. e Italia. Ho il piacere di portare i saluti del, di Silvana Albia Giudice, del presidente del Genocidio del, del Ruanda. Sta Venezia, poteva venire anche lei. Purtroppo le condizioni atmosferiche non le hanno permesso perché Venezia è allagata, non si possono prendere neanche gli alloggi. Quindi porto i suoi saluti, porto i saluti saluti di, di, per Dispari, eh, di Meglio, da, da Flora Lucco, la vicepresidente della DILA e da Nanna Serri, che sono, oh, oh. Nanna Serri è la presidente dell'IBDAT e quindi porto i suoi saluti anche da Flora Lucco, la vicepresidente sia della DILA che dell'IBDAT, di Milena Petrarca. Presidente dell'Associazione eh, Internazionale Latina New, eh, New York e anche presidente delegata Regione Campania Latina. Poi porto i saluti di Giuliana Sorà e Andrea Del Buono, tanto lo ringraziamo, il nostro dottore del Buono è un medico internazionale si occupa della salvaguardia. Della salute e della lotta contro i tumori, altrettanto anche Giuliano Sorato della Campania. Quarto i saluti di Alfonso Burreri, un noto architetto di Latina internazionale, molto amico anche di Bruno, che non ha venire. E anche da, da Cecilia Solaces, Cecilia Solaces che è la presidente eh, dell'Associazione Architecina messicana. Ecco, quindi ringrazio ovviamente anche quest'anno Bruno, Roberta Venizia, ma in modo particolare eh, Mario Ceroli, che eh, grazie a lui abbiamo questa bellissima antologia, eh, magari in emozione, con la sua opera. Mario Ceroli è un grande personaggio e mi fa piacere dire Prendere due parole anche su lui. Mario Cerri ha lavorato a livello ambientale anche in edifici sacri, curando l'arredo della chiesa di Porto Rotondo nel 1971, di Santa Maria Madre del Redentore di Torre della Monaca a Roma nell'87 e San Carlo Borromeo al centro direzionale di Napoli nel 1990. Autore del proprio ambiente di vita e di lavoro, Cerri ha raccolto alle porte di Roma. Uno spazio di 3.000 metri quadrati i suoi lavori, una sorta di casa museo. Luogo straordinariamente suggestivo per il numero oltre 500 e per la qualità dei suoi lavori e di raccolti. Una forma di museo embrionale, in continuo mutamento e crescimento, e di fermamente intenzione ad aprire al pubblico onde renderlo vivo. e utile infine stimolo e modello a vantaggio delle più recenti generazioni di artisti. Quindi noi lo ringraziamo vivamente. No.